Katy Perry, l'outfit da concerto è epico e sexy allo stesso tempo. Okay. Ha scritto successi del 2017 come Shine Ed Tutter Hitness Swish. Ha prodotto 72 ore ininterrotte di video streaming della sua vita per mettersi a nudo davanti ai suoi catti Ha combattuto una guerra senza esclusione di colpi contro la cerrima rivale Taylor Swift. Possiamo affermarlo con assoluta certezza, un'armatura dorata se l'è meritata tutta. Katy Perry, l'armatura dorata, e sexy, della paladina del 2017. L'hanno criticata, l'hanno minacciata, l'hanno respinta. Hanno detto che le sue battute sui koala erano eccessive, e che la scelta di combinare i migos e i ballerini transgender era stata più che mai contraddittoria. Le hanno puntato il dito contro e hanno pronosticato che il suo 2017 sarebbe stato un flop. E invece eccola qui, più forte che mai. Come una regina guerriera, mentre il suo tour ne va è tutto esaurito in giro per il mondo e le sue canzoni sono l'ossessione delle stazioni radiofoniche. È stata convocata per condurre gli MTV Video Music Awards, non poco contestati, è diventato un giudice da oltre 20 milioni di dollari per American Idol e ha classificato i suoi partner sulla base delle loro performance sessuali. Che cosa manca più?. I concerti di Katy Perry non sono solo un piacere per le orecchie, ma anche un autentico spettacolo per gli occhi. Tra coreografie mozzafiato, effetti speciali e costumi di scena da mettere a disagio anche Lady Gaga, Katy Perry ottiene ciò che vuole, sempre. E Katy Perry non vuole niente di meno dell'effetto VON. Ecco perché il suo ultimo outfit da 600.000 like su Instagram è un'armatura dorata che mette in mostra il suo fisico scolpito e la fa sembrare appena uscita da una puntata dei Cavalieri dello Zodiaco. Ma in senso buono. E in senso sexy. Ma che ha perfetto con ombretto blu, la pelle è liscia e perfetta e il suo incarnato non ha nulla da invidiare a quello di una statua. Caoti Perry e Milei Kirus. BFF. Pochi giorni fa Milei Kirus ha pubblicato una foto insieme a Katy. Nella descrizione, la chiamata sorella. E non è la prima volta che le due si lasciano andare a uno sperticato elogio e a un oceano di complimenti, ci conosciamo da tanto, e siamo amiche da ancora di più, ha spiegato Milei al Tu, show radio americano, ce ne siamo rese conto qualche giorno fa. Parlandone insieme. Siamo amiche da circa 10 anni. Credo sia lamica che conosco da più tempo e lo trovo super, super strano. La nostra amicizia è emersa quando Katy mi ha dedicato il chi sei da girlo. La verità è che Katy ha dedicato la canzone non solo a Milei. Ma a tutte le donne da cui si è sentita sessualmente attratta. Di certo, però, la cantante di Breaking Ball è la musa numero uno quando si tratta di tirare fuori canzoni così pazze.